Ciao a tutti, vi do benvenuto su Voice of Africa, the Only Voice in the Wilderness. È un po' di tempo che non mi avete visto uh, perché siamo in quarantena, non possiamo uscire a fare le domande alle persone. Quindi oggi pensavo cosa posso fare. Allora ho deciso di rispondere tutte le domande e i commenti che mi avete lasciato sul video sposeresti un africano ovviamente ci sono tanti commenti tante domande che non possiamo rispondere tutti e quindi prendi un po' di dei commenti a rispondere sia brutto sia bello rispondiamo tutti e prima di cominciare tutto per favore se non hai iscritto i canali Vai sotto e per favore iscriviti, lasciami un like, lasciami il tuo commento Magari leggiamo il tuo commento la prossima volta che facciamo il video da rispondere a tutte le domande Cominciamo! Cominciamo a rispondere a tutti i commenti e le domande. Ma questi commenti e domande sul, sono su questo video «Sposeresti un africano?». Siamo andati fuori a chiedere alle persone se vogliono sposare un africano. Anche alcune persone nere hanno lasciato i loro commenti se vogliono sposare anche i bianchi o no. Eh, tante persone hanno chiesto che faccio un'intervista a chiedere persone africane che vogliono anche sposare le persone bianche o no. E quindi penso che dopo questa quarantina possiamo fare qualcosa di questo. Mi spiace tanto eh, che questo momento di Pasqua che eh, ricordiamo la morte di Gesù che festeggiamo con gli amici, con la, con la nostra famiglia, per andare fuori a festeggiare non possiamo fare, grazie al coronavirus. Però è importante, facciamo un po' di sacrificio per stare a casa a combattere questo coronavirus. Se non ha niente da fare fuori, ti prego, più che non uscire, perché è più pericoloso per te stessi, per la tua famiglia, per tutto il mondo perché dobbiamo fare la nostra parte se non possiamo uh, dare i soldi, se non siamo infermieri, non siamo i dottori possiamo aiutare lo Stato a combattere questo coronavirus stare a casa e osservare bene tutte le leggi che lo Stato ci ha dato allora cominciamo le domande Mohamed ha detto Ti dirò la verità Non mi piacciono le donne bianche Perché sono troppo gioiose. Sì? Eh, quello che lui pensa è questo Ma io penso che eh, Se sei innamorato con qualcuno Devi essere con amore Con rispetto Così potete andare avanti Grazie mille Mahamadou. Amidu ha detto, bervidio fratello. Grazie mille. Montagnese ha detto, c'è i neri violentano le bianche. Sta dicendo qui in Europa o in Africa. Uh, in generale non è accettabile in tutto il mondo, neanche in Africa non può violentare una donna. Dobbiamo trattare le donne con rispetto e amore, non, non dobbiamo mai uh, trattarli male. Filippo ha detto torna nella giungla. Filippo che giungla sta, sta dicendo siamo umani e nella giungla ci, ci sono solo degli animali, degli animali sono nella giungla. Magari stai pensando che l'Africa è, è una giungla? Ah magari non, non, sa, non sai dove è l'Africa, Devi andare in Africa a vedere se è una giungla come stai pensando. Magari stai sbagliando eh, qualcosa. Angelo ha detto, Li vogliono e come? Li vogliono e come? Quasi tutti durano di più a letto e fisicamente sono più presenti, che dice il contrario. Dici una casata, <ride> basta guardare il sorriso della persona che fa il video. <ride> Guarda, ognuno ha il suo modo di vivere, hai visto? Prince ha detto, mi sono già abbandonato il tuo canale perché non mi è piaciuto quello che stai, stai facendo. Ti auguro. Ah, ok, va bene. Ciao Prince, ma se può dire che tipo di video che ti piace di più, perché questo canale è per integrazione, immigrazione e cultura africana, e così facciamo. E quindi magari hai in mente un video che ti piace di più, possiamo pensare e vediamo se possiamo fare qualcosa solo per te. ok? Richard mi ha lasciato il tuo numero detto. Hai, hai parlato con una ragazza bellissima che mi piace Può aiutarmi a fidanzarla? mamma mia che lavoro Rach, <ride> ti prego, non posso aiutarti a trovare una fidanzata perché parlo con le persone fuori, faccio un'intervista fuori, chiedo domande ma tante volte non conosco le persone che incontro in video e quindi non so come posso aiutarti a trovare questa ragazza eh, non mi ricordo eh, quella ragazza che stai dicendo mi spiace tanto se vuoi una fidanzata per favore può andare fuori eh, dopo, dopo, dopo questa quarantina può andare fuori a cercare perché ci sono tanti ragazzi fuori magari qualcuno vuole stare co anche con te non devi avere paura di dire quello che eh, hai in mente adesso, eh, una donna Salvatore ha detto ciao mi piace questa cosa che dici, però il fatto che lo chiedi mi fa pensare una cosa che, sem che sarebbe il razzismo. Lo amici e persone che lavorano da me al ristorante, loro Questi non pensano proprio: oh, ok, no, questo video non c'entra niente di razzismo. Eh, questo video è solo per chiedere alle persone se vogliono sposare un africano o un africano vuole sposare un bianco. Se eh, vogliamo fare una cultura mista, non c'è non è niente di, di uh, eh, eh, razzismo. Oh, Salvatore ha chiesto anche una domanda. Lo ti faccio una domanda, anzi, la faccio a tutte le persone, ok? Siamo noi razzisti, pure voi? voi razisti noi facciamo tutti tutte le persone stranieri ma voi ma voi per noi cosa fate? ah eh, se capito bene la domanda lui vuole chiedere se eh, i stranieri soprattutto gli africani anche loro sono razzisti o no Salvatore questa eh, c'è una risposta, ho fatto un video che eh, africani sono razzisti e quindi eh, vai sul canale e, cerca questa, e cerchi questo video, è molto interessante. E siamo andati fuori a chiedere alle persone se ci sono africani razzisti e eh, hanno, hanno dato rispo, eh, la risposta. E quindi eh, ti do un consiglio di andare a guardare questo video, è molto interessante. Danilo ha detto... Vai a fare questo video in Africa. Ah, ok. <ride> ok. È un consiglio. Grazie. Uh, Fuseni ha detto Mi piace molto il tuo video. Tu devi imparare bene l'italiano. Ok. Sto imparando piano piano la lingua italiana perché sono qui da, in Italia da due anni e sai che uh, la lingua italiana non è così facile imparare così subito. Eh? Eh, tanto parlo sei lingue diverse eh? e quindi piano piano eh, sto imparando se hai qualche modo di aiutarmi a imparare bene bene bene la lingua perché io voglio imparare benissimo a parare bene a leggere bene a fare tutto tutto bene come gli italiani se qualcuno di voi può aiutarmi a imparare bene bene bene bene la lingua Dico, prego, e eh, sarò molto molto contento. Eh, qualcuno ha, ha fatto una risposta del, del commento che abbiamo letto prima, che eh, dico, neri durano tanto a letto. Ha detto, se, te re, te le dei, scusatemi se eh, pronuncio il vostro nome, Mari. È abbast abbastanza difficile. S scusatemi. Secondo me, se una ragazza bianca mi fa amore solo per il mio potere in letto, la manderò via della mia vita. Sì, ok. Eh. Mohammed ha detto, sei grande fratello. Anche tu sei grandissimo fratello. C'è... Allora, Denis ha detto, siamo tutti uguali, non cambia niente, bianco o neri, bello ugualmente. Ok, sì, abbiamo tutto lo stesso, lo stesso sangue, la stessa sangue dentro di noi. I bianchi hanno gli occhi, i neri hanno gli occhi. Uh, uh, i bianchi parano, i neri parano, i bianchi camminano, i neri camminano, siamo tutti uguali. Di Hockey ha detto con black, con black, non ho capito con black, per i per neri, non so, molti ragazze le vedo con ragazzi di colore. ok? E quindi le ragazze vendendo questo si innamorano di ragazzi di colore ognuno faccia quel che vuole ok abbiamo la scelta da fare eh, alcuni piacciono alcuni non piacciono ok ragazzi leggiamo l'ultima e poi e poi uh, finiamo questo video e ci vediamo settimana scorsa settimana sì. scorsa settimana scorsa si mi ha detto di imparare bene la lingua e quindi sto imparando bene la lingua uh, Raffaele ha detto Raffaele Escobar ha detto i neri so, sono brutti ah ok per, per lei Persone neri sono brutti. Ah, ok. Ognuno ha come vedere le cose. A me, magari i neri non sono eh, brutti, come stai dicendo? Magari tanto io non sono nero, io sono blu. E quindi grazie, grazie. Vi ringrazio tutto per i commenti, per le domande. Eh, ci sono tantissimi commenti che non possiamo leggere eh, dobbiamo fare il video più. Veloce come possibile, eh, comi, continuiamo la prossima volta su questo canale. Se oggi è la prima volta che sta guardando questo canale, ti prego di iscrivere e lasciami un commento. Se ti piace il video, lasciami un like. C'è un consiglio per, per te. Siamo in un momento molto molto difficile nella storia dell'umanità che con questo COVID-19 coronavirus è molto molto difficile, non dobbiamo scaricare, non, non dobbiamo giocare con questo. Per favore vi chiedo di stare a casa come eh, lo Stato ha detto. Se, non abbiamo, se non ha niente importante di necessità da fare fuori, per favore stai a casa. Prima devi salvare la tua vita, la vita della tua famiglia e la vita di altre persone, che è molto molto importante. Uh, se per qualcosa molto importante devi uscire da casa, per favore non devi mai senza mascherina. Ho visto che eh, è molto difficile trovare le mascherine a comprare e quindi eh, lascio un link dentro al video descrizione un link di mascherine su Amazon che puoi andare a comprare è perfetto, buonissimo, è raccomandata dai medici e quindi eh, è, è bellissimo e può essere molto molto utile Vi auguro la quarantina eh, spero che tutto passerà veloce così possiamo uscire e ritornare alla nostra vita normale. Mio nome è sempre Jacopo Lancinabeneza e stai guardando Voce dell'Africa. Ci vediamo settimana prossima con un altro video. Per favori ancora una volta iscrivetevi, lasciare il tuo commento e condividere questo video. Ciao.